benvenuti a tutti da 23 ricreo oggi realizziamo Lara una bambola ballerina allora ho dipinto il viso ho dipinto il viso della mia bambolina come lo faccio io vi rimando al, al video delle bamboline Lili e Dora troverete il link sulle descrizioni. allora io voglio fare Una, una pettinatura che parte dal basso e va verso l'altro e qui faremo o un cocon o una, uh, una coda sparata in alto per cui intanto calcoliamo la lunghezza lo uso col filo diciamo che ho bisogno fino qua e sono circa 30 centimetri allora ho preso un cartoncino e, e l'ho tagliato a 30 cm Adesso vado a creare una matessina, io ho scelto il nero come colore dei miei capelli. quanto quanto è eh, difficile meglio un po di più che di meno sicuramente questa è metà coda taglio un pezzettino di lana tolgo il mio tolgo dal cartone la mia matassina nella metà lo fisso lo blocco con del filo nero e qui ho la mia uh, e i miei capelli allora con un ago con una cruna abbastanza grande da infilare la lana, vado a fissare sulla, sul dietro la mia matassina, sul centro dietro in basso dove c'è la nuca. Fisso la mia matassina. porto tutti i capelli verso l'alto e li leggo in modo da fare una coda in alto Adesso fermo il cocon con due punti oppure con un po' di colla. Fisso il cocon con due o tre puntini a mano in modo che non si muova. Stando attento che non si vedano senza schiacciare i capelli. puntini a destra e due tre puntini a sinistra. Una volta legati i capelli in alto, li ho portati a misura. Ora vado a decorare il capelli e, e anche il collo. mia ballerina è quasi terminata. Adesso dobbiamo fare le scarpette. Per realizzare queste scarpette, molto semplici, serve un altro ritaglio di tessuto e il cartamodello, che trovate sempre sul sito, e due strisce di 11-12 cm larghe, un centimetro circa. adesso vado a ritagliare la sagoma della mia scarpa lasciando un margine di cucitura molto piccolo meno di mezzo centimetro i miei nastri, che io li ho fatti nella stessa maniera, li ho tagliati e poi fermati con l'accendino, lo sfilacciamento, oppure prendete dei nastri di raso, poi andiamo a cucirlo nel lato tagliato in alto, io faccio una, una X che proprio si veda a mo' di decorazione. Sia da una parte che dall'altra, naturalmente. Ho cucito i due nastri e ora li metto le scarpine alla mia bambolina. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete il like e condividetelo. Arrivederci alla prossima da 123Ricreo.